Quella della 5S è una tecnica giapponese che punta al miglioramento dell'ambiente di lavoro, che permette di operare con maggiore serenità grazie a ordine e pulizia. 5S sono le iniziali di 5 parole giapponesi. Seiri, selezionare. Seiton, ordinare. Seiso, pulire. Seiketsu, standardizzare. Shizuke, sostenere. In SIT abbiamo già avviato diversi cantieri 5S e l'obiettivo è di estendere questa pratica in un percorso virtuoso che coinvolgerà tutti. Be take care of your workplace.